Eccoci in onda, ben trovati i telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno dottore. Allora, subito con i numeri che vi consentono di interagire nel corso di questa nostra trasmissione: 011-06-00774, il numero per le chiamate 348-8040-254 per sms e whatsapp. Dovreste saperli ormai come il sottoscritto a memoria, insomma, sempre quelli. E allora dunque potete. Con questi numeri parlare e esporre domande alla dottoressa Giorgia Carpegna. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. grazie di avermi con voi ancora oggi. Odontaiatra in Torino che risponde appunto ai numeri che vedete in sovraimpressione. E allora, nel nostro capitoletto iniziale, dottoressa, parliamo di bruxismo e usura dentale. Sì. Allora, che cos'è il bruxismo? Allora, il bruxismo è un'abitudine viziata che abbiamo oramai... Uh, molti di noi, molti pazienti hanno nel, nel quotidiano, potremmo quasi dire essere un po' la malattia del XXI secolo uh, che comporta una frizione tra i denti, quindi uno strofinare i denti dell'arcata superiore con quella inferiore uh, sia per uno stress muscolare oppure per una parafunzione, cioè quindi per un'abitudine uh, non, non corretta. E questo può comportare la, il rovinamento e quindi l'usura delle superfici dei denti che tendono ad assottigliarsi nel, nel tempo eh, fino proprio a consumarsi in, in altezza come vediamo dall'immagine che ci propone la regia eh, e quindi portando poi a un aumento della sensibilità o... Um, della, della masticazione proprio, perché ovviamente riducendosi la dimensione dei denti eh, può comportare tutta una serie di problematiche eh, anche nella, nella masticazione e poi nelle, nelle funzioni corrette, oltre che ovviamente estetiche. Ecco, ehm, ero abituato a pensare al bruxismo come un... Un prettamente un fenomeno notturno cioè uno dorme e non se ne accorge di grigni i denti in realtà eh, da quanto insomma dalle sue parole eh, anche durante l'arco della giornata ci sono dei soggetti che insomma digrignano i denti assolutamente ci sono persone che come giustamente diceva si, li, si, si limitano ad avere questa attività soltanto la notte e altre persone che invece eh, si ritrovano ad avere o un serramento quindi una stretta molto forte dei denti eh, superiori con quelli inferiori o un'attività di, di bruxismo anche durante il giorno nei momenti in cui uno è sovra, sovra pensiero, eh, e, o anche nei momenti in cui uno ha maggiore mh, maggiore stress eh, o si ritrova a essere particolarmente in, in attività che richiedono un'alta concentrazione perché ovviamente la, lo stress muscolare la contrazione muscolare eh, funge un po' da, um, da scarica nei momenti di, di alta attività o concentrazione pensiamo per esempio agli sportivi durante l'attività se pensiamo che i vari calciatori o i, o i boxer sono tenuti a portare dei paradenti anche Tolto per, ovviamente per evitare quelli che sono i traumi, ma anche per ridurre questa attività di serramento. E dunque cosa succede, dottoressa, se si consumano questi denti? I denti si, si, si consumano, si... inizialmente si consuma lo smalto e il consumo dello smalto può eh, portare, come dicevamo, a una, un assottigliamento, quindi un'esposizione poi della dentina, quindi con un aumento della sensibilità alla, alle temperature, agli acidi, ehm, dei denti se non poi a un consumo effettivo di tutte le superfici e quindi un abbassamento del dente e quindi esteticamente vedremo delle persone che hanno non più i denti lunghi e bianchi ma dei denti che tenderanno a essere eh, frastagliati come, come superficie, più corti, e più ingialliti Mi chiedevo dottoressa Carpegna, eh, me lo chiedo dopo perché abbiamo una telefonata allora eh, chiamiamo in causa anche i nostri telespettatori Pronto? Sì Pronto? Buongiorno in diretta, come sì. si chiama? Sì, Mariella. Da dove chiama? Sono Mariella? della provincia di Alessandria. Facciamo la domanda, buongiorno. Buongiorno, sì, le volevo chiedere di un uh, arcate tentare, un panoramica del, dei denti. Certo. E poi cortesemente io metto giù il telefono, le faccio due domande, se lei gentilmente l'ascolto per la televisione. Sì. Certo. Grazie, grazie. Allora, io praticamente ho Pasche. Parodontossiche al 37 e 47. Poi rarefazione per I, A, P e Ale al 12 e 22. Non so leggere tanto bene, arretramento del bordo alveolare. Ho 75 anni, poi ho una valvola ortica che è un pochettino stenosi. Io metto giù il telefono, cortesemente mi dice cosa posso fare e se per caso lei fa quei che attaccano i denti senza, um, senza bucare sa che mettono i denti, non lo so. Ho letto sul giornale che mettono i denti senza <ride> non lo so dovete okay. a lei se c'è problema per il cuore per questo, l'ascolto grazie, buongiorno okay. Allora da quello che mi ha detto della panoramica che ovviamente dovrebbe essere vista sia la situazione eh, che ha in, in bocca che la panoramica dal vivo, eh, sicuramente potrebbe aver necessità di effettuare delle pulizie più profonde nelle zone dove ci sono le tasche parodontali per andare a eh, pulire appunto la zona dove l'osso si è abbassato e eh, si è formata questa tasca. Le eh, rarefazioni periapicali potrebbero essere eh, dovute a un'infezione un un'infezione. Una, una carie che si è formata nel dente e ha creato un'infezione al fondo della radice ma ovviamente questo dovrebbe essere confermato poi con una visita eh, clinica per capire il motivo per cui c'è questa rarefazione a livello apicale dell'11 del, del, o del 12 e del 21 non so, mi sfuggono eh, i, due, i due elementi e, e quindi sicuramente può essere consigliata una, una visita per quanto riguarda la patologia cardiaca sia le cure di cui abbiamo parlato che eventualmente il poter riposizionare dei denti siano essi con gli impianti o con dei ponti, che penso sia la soluzione a cui lei pensava, non richiedono particolari eh, attenzioni o controindicazioni al, alle cure dentali. Anzi, è bene per tutte le persone che hanno patologie cardiache sottoporsi a controlli e pulizie almeno ogni sei mesi ehm, dal, dal dentista. Ecco perché dottoressa, uno dice, ma stiamo parlando di denti, che c'entra il cuore, in realtà proprio dalle infezioni della nostra bocca, insomma, l'infezione va in circolo, può Soprattutto anche... le infezioni parodontali, quindi tutto ciò che sono le infiammazioni gengivali, le tasche parodontali richiedono particolare attenzione per rischi di endocardite o persone che hanno, hanno valvole cardiache assolutamente, quindi c'è un'attenzione in più. Senta, la, la nostra telespettatrice chiedeva anche eh, evidentemente dei consigli eh, estetici, mi pare, il, se, se si potevano attaccare... Le superfici, Se, insomma, credo parla, che siano le faccette. Potrebbero essere le faccette o magari dei ponti per sostituire dei denti dove ah. mancano. Ovviamente in quel caso lì non c'è controindicazione con, con le patologie perché si parla di ricostruzioni protesiche e non interventi chirurgici, quindi possono essere effettuati. Però ovviamente tutto questo deve essere sempre valutato uh, da, um, da una visita perché deve essere confermato con quello che è effettivamente poi la situazione reale. Allora, dottoressa, abbiamo un messaggio, mi pare. Ecco qua. Buongiorno, volevo sapere se il dentifricio deve essere con fluoro e se non lo contiene va bene lo stesso? Laura. Allora, il fluoro è una sostanza che viene, è un additivo che viene messo nei dentifrici perché eh, ha una funzione di protezione contro le carie. Viene rilasciato durante il lavaggio del dente a livello salivare e questo comporta una. La, un pH più basico a livello della bocca e quindi una maggiore difficoltà da parte dei batteri di attaccare la superficie dei nostri denti e ehm, determinare quindi poi la formazione di, di carie. Eh, viene consigliato generalmente già a partire dai bambini ad oggi anche i dentifrici per bambini hanno delle, delle quantitativi di fluoro eh, simili eh, similari comunque a quelle del, dell'adulto proprio per questa azione di protezione, non è eh, fondamentale utilizzarlo ovviamente se una persona non ha una predisposizione nella formazione del, delle carie, quindi esistono dei dentifrici magari che hanno più azione eh, per denti sensibili o per chi ha problemi gengivali o semplicemente un'azione d'uso quotidiano che eh, possono anche non contenerlo, quindi non, eh, non ci sono problemi nel non utilizzarlo. 011 06 00774 numero per le chiamate 348 80 40 254 per sms e whatsapp uh, ah, la, la mia curiosità è di prima mm, il serrare forte eh, insomma, la, la, le mascelle e dunque eh, provocare una pressione ai denti certo. eh, consuma soltanto il dente o si rischia che ne so di di creparsi, di danneggiare. Assolutamente, ah, nel lungo termine può comportare un, un rischio di una frattura del, del dente. Sia, Ed è sempre bruxismo comunque? Si viene, viene chiamato serramento, in questo, ah, serramento. Sì, eh, in questo caso, però comporta sempre poi un'usura un dentale. La differenza fra bruxismo e serramento sta nel movimento, nel bruxismo o uno scorrimento tra le superfici, mentre nel... Um, nel serramento ho una tensione e una costrizione, eh, una costrizione poi muscolare, una contrazione muscolare, quindi di conseguenza i denti si, eh, si schiacciano tra di loro. Come si fa dottoressa Carpegna a capire se siamo di fronte a un bruxismo? allora generalmente i pazienti riferiscono al di fuori del punto di vista estetico in cui siamo già nelle fasi più avanzate nel momento in cui si vanno a vedere i denti che eh, risultano già rovinati eh, riferiscono un dolore articolare una tensione a livello dell'articolazione dell temporomandibolare o delle guance quindi generalmente in questa zona qua eh, riferiscono di, di vedersi più gonfi nella zona della, della mandibola eh, tant'è che a volte nei pazienti che hanno una costrizione accentuata è possibile abbinare anche dei trattamenti di medicina estetica a base di botulino per ridurre quella che è la contrazione del muscolatura a livello mandibolare e um, vanno eh, quindi dolor, principalmente dolore, eh, tensione, mal di testa eh, nei casi anche più, più accentuati. Quindi vengono principalmente per questo, per questo problema. Ok, individuato il, il problema, che fare? Allora, abbiamo visto peraltro, mi scusi se la interrompo, eh, prima ha messo una foto del, insomma, dei denti, la, la sezione era insomma, troncata, cioè, anche dal punto di vista tridimensionale non è quello il dente sano ecco. no esatto, ovviamente quando si arriva a quelle situazioni in cui il dente ha perso di, di volume, ha perso di eh, di altezza eh, siamo già in una fase più, eh, più avanzata, non siamo a solo a una, una tensione muscolare nelle prime fasi quello che può essere consigliato eventualmente come vediamo dall'immagine della, della regia è l'uso di un bite che poi avrà una, eh, uno spessore e eh, una durezza del materiale diversa in base al la, grado di, di bruxismo del, del paziente che può essere portato o la notte oppure in tutti quei momenti di eh, tensione di cui parlavamo precedentemente e questo fa sì di mantenere i denti distaccati tra di loro in una posizione di riposo in cui la muscolatura fa più fatica a contrarsi e quindi evita eh, questo movimento, movimento dentale riportando quindi la, la, posizione, la, la muscolatura di in uno stato di eh, rilassamento non solo per quello che sono i muscoli masticatori, ma poi anche per quello che sono poi collo e spalle, perché nel lungo termine tutto questa, uh, questo stress, questa tensione, può portare anche uh, lievi danni nella, nella posizione, per esempio nella postura. Quando invece uh, si arriva già a degli stadi più avanzati in cui il dente è effettivamente consumato, allora oltre a risolvere quella che è la tensione muscolare, si andrà a ricostruire, la, le superfici dei, dei denti in questi casi si va a effettuare delle cure su tutti quanti i, i denti perché ovviamente se eh, si sono consumati non posso ricostruire solo un dente rispetto a un altro perché creerei dei dislivelli e quindi poi ancora maggiori problemi nel, nell'occlusione del, del paziente allora, senta, ehm, io mh, girando guardando un po di foto su internet del bite mm -hmm. Uh, vedo sempre la parte superiore, sì. allora mi chiedevo non c'è un bite per la parte allora. inferiore dei denti? Esiste in realtà allora, o uno o l'altro non, non si mette mai sia sopra che, ah. che sotto perché ci sarebbe uno spessore superiore generalmente col fatto di non aver l'ingombro della lingua un bite superiore eh, è leggermente più confortevole per, per il paziente perché inferiormente oltre, si avrebbe oltre al volume del, del bite che comunque richiede un minimo un millimetro, un millimetro e mezzo di, di spessore, in più anche il volume della lingua e quindi il paziente far, potrebbe fare più fatica a, eh, ad abituarsi nel, nel tempo e per questo si sceglie generalmente un buy superiore. Uh, senta, Bruxismo e usura dentale, allora bruxismo lo, lo abbiamo individuato, l'usura dentale immagino che masticare... È una insomma, conseguenza, la, esatto. È, è, ma è, è fisiologico, è il, il naturale invecchiamento della, della persona, è il, è il fatto di masticare quotidianamente che ci... Allora, Usure non si arriva, no, non ah, si arriva no. ovviamente la, la funzione quotidiana non arriva a portare gravi danni di usura, un pochettino sicuramente ci sarà nel tempo un assottigliamento dello smalto, ma quello riguarda più quello che è il colore poi eventualmente del, dei denti che tendono con, con gli anni a ingrigirsi o ingiallirsi leggermente. Con usura però no, intendiamo proprio quello di cui parlavamo prima, quindi di una riduzione del, del volume del, dei denti che eh, come per esempio in questa immagine eh, troviamo ovviamente eh, ridotti e tagliati nel, nei, margini, nei margini incisali. Abbiamo due tipologie di usura, abbiamo un'usura che può essere meccanica data appunto dal bruxismo, per esempio o da questo sfregamento degli elementi e poi abbiamo anche un'usura eventualmente acida che può essere data dall'utilizzo da parte del, dei pazienti di sostanze eh, come acqua e limone, piuttosto che eh, magari Malattie da riflusso gastroesofageo oppure in pazienti molto giovani per esempio che soffrono di, di bulibia. Okay. E come ecco, vediamo, per esempio vediamo in questo caso esatto. qua siamo in una fase una avanzata. Fase acida, siamo sicuramente una fase avanzata e molto probabilmente acida perché, come vediamo, è nelle superfici frontali principalmente. Probabilmente in questo caso abbiamo un'usura da consumo di limone o, o comunque cibi, cibi acidi, perché quelle da reflusso piuttosto che da, da bulimia tendono a essere sul lato palatino-linguale e della, della bocca. Ecco, una persona che volesse porre rimedio a un sorriso di questo tipo, Cosa? c'è la possibilità, ci sono margini per insomma, ridare una... Una fisionomia certo. ai nostri denti un po' più, un po più assolutamente, bella? Sì, assolutamente, quello che si va a rifare ah, è si va a ricreare una, a ricostruire principalmente le, inizialmente le superfici dei denti posteriori per ridare una stabilità all'occlusione del paziente e eh, ricreare uno spazio sui denti davanti che è venuto a, a mancare nel momento in cui i denti si sono consumati e sono, hanno iniziato a eh, battere l'uno con l'altro. E Dopodiché, tramite l'uso di corone o di, o di faccette, si può eh, andare a ricostruire i denti anche, anche davanti, assolutamente. Come per esempio in questo caso, penso sia stato sufficiente andare a effettuare delle ricostruzioni con delle, con delle faccette. Con delle faccette. Sì. Eh, ci vuole un... Un minimo di superficie del dente originale? O... Un minimo sì, quello che valora in base alla quantità di superficie del, del dente originale si potrà scegliere se effettuare dei, dei ponti o delle capsule rispetto che effettuare uh, delle, delle faccette. Quello poi va a, ovviamente a scelta del clinico e uh, in base alla situazione singola di, di ogni paziente. Però generalmente si, si può risolvere in, in tutte le situazioni. Uh, sono, sono nei fasi, nelle case più complesse ovviamente sono uh, dei casi che deve essere, devono essere studiati tramite fotografie, uh, impronte e ogni, non esiste una soluzione standard per tutti che uh, ci permette di, di proporre la stessa terapia ovviamente a tutti i pazienti che hanno questa problematica, uh, però uh, per tutti c'è una soluzione adatta a loro ovviamente. Senti, mi chiedevo, ci sono anche delle soluzioni uh, al di là della, della, del mero problema dentale per, per migliorare la situazione di una persona che soffre di bruxismo? Perché ehm, mi spiego, uh, rifaccio uh, tramite ponti e quant'altro, faccetti, sì. i denti, poi tanto continuo a, a digrignare, quindi siamo si di una ricadra si va a rovinare poi la superficie della ricostruzione invece che del dente, allora no, generalmente ovviamente viene poi abbinato un bite a questi, a questi pazienti per evitare che vadano a consumare il, la superficie anche della, dei denti ricostruiti, eh, successivamente si vengono mantenuti comunque dei controlli per le attività muscolari intense, come dicevamo prima può essere abbinato o un, dei trattamenti con la tossina botulinica, quindi il botox a livello dei muscoli masticatori oppure eh, delle, delle TENS, quindi degli elettrostimulatori che vadano a decontrarre la, la muscolatura e quindi mantenendo in questo caso i controlli. Esistono poi degli accorgimenti che le persone possono avere durante la giornata se si accorgono di eh, serrare o stringere particolarmente i denti. Al giorno d'oggi che siamo nel mondo tecnologico ci eh, sono delle applicazioni che ci mandano dei reminder di non serrare, non bruxare fa' attenzione al fatto che magari se stai stringendo meno i denti, più semplicemente ci si può eh, attaccare al computer, se uno è abituato a stare alla scrivania o comunque in una zona di passaggio eh, frequente in, in casa, dei post-it che eh, ci può ricordare ogni volta che lo guardiamo di eh, ridurre quella che è la, lo stress e la tensione muscolare. Prima la regia ha messo un'immagine su una sorta di decalogo per mantenere lo smalto dei nostri, de eccolo qua, preservare lo smalto dei denti, e decalogo, più che decalogo cinque norme, vengono qui cinque regoline, e secondo lei c'è qualcosa in più che che non è stato elencato, sì, sì, più il, o meno, sono indicazioni sono esatto, per mantenere comunque una, una buona salute orale, direi principalmente, eh, ovviamente lo smalto si rovina nel momento in cui viene a macchiarsi o a cariarsi, quindi sicuramente le bevande gasate possono, possono comportare, una, un aumento sia delle carie contenendo zucchero, sia un'abrasione acida delle, delle superfici, il eh, lavaggio dei denti ovviamente è la base quotidiana del, tre, volte dente per, tre volte al giorno per due minuti per mantenere una buona igiene orale e il consumo no, di cibi ricchi di calcio e integratori quello è più a livello fatti sistemico generale ovviamente. Sentate, io guardavo la prima regola subito, lava i denti dopo ogni pasto, allora mi chiedevo, visto che insomma sono persone che iniziano dalle 8 del mattino e vanno avanti fino a ben oltre le 8 di sera, quindi probabilmente un 1-2 pasti li fanno fuori sul casa. posto di lavoro fuori casa. Ecco, eh, è il caso di di attrezzarsi portando un, uno spazzolino quando possibile ovviamente è sempre preferibile avere uno spazzolino dietro da poter utilizzare anche sul luogo di lavoro se no poi dopo vedremo alcuni accorgimenti allora vedremo alcuni accorgimenti perché chiaramente diamo la linea alla nostra telespettatrice o al nostro telespettatore da casa sentiamo chi è pronto pronto? mi sente? eccoci qua, buongiorno come si chiama? Eh, buongiorno mi chiamo Franco italiano Volevo sentire la dottoressa, potrebbe passarmelo. La sta uh, sentendo, faccia pure la domanda Franco. Sì, sì, sì grazie. Allora, siccome io ho un, un po' più di vent'anni fa, ho fatto impianto e adesso per dire tacche ho vedo che non mi coverebbe più a. Cioè volevo sentire un po' il parere suo perché sono quasi tutti da, da togliere cioè, Se c'è un modo di salvati però secondo me due ci sono quelli sotto che praticamente devono levare per forza perché eh, cioè, masticando si appoggiano sulla gengiva e si chiamano no? certo. eh, allora so che... mm. sicuramente bisognerebbe vedere la situazione dal vivo ad oggi ci sono diverse soluzioni che ci permettono, come vedevamo, di riutilizzare le, i denti che abbiamo anche se consumati ehm, per ricostruirli e eh, ricreare la forma corretta del, del sorriso, altrimenti se eh, le radici del dente o il dente stesso non è più utilizzabile possono venirci incontro eh, delle soluzioni con degli impianti in cui si può andare a riabilitare un'intera un arcata posizionando eventualmente qua a sei, sei impianti. E in quel caso lì vengono estratte le radici che non si possono più utilizzare. L'immagine è quella che ci propone dalla regia prevede eh, inferiormente una, un olonfore, quindi la sostituzione del, dell'arcata inferiore mediante eh, quattro, quattro impianti. E quindi in quel caso si può optare per, per questa soluzione. Se sono già presenti degli impianti in, in bocca, eventualmente eh, si può valutare se riutilizzarli oppure andare a, a sostituirli eventualmente. Bisogna sempre, sempre che il paziente abbia eh, tutti i dati, il passaporto implantare, cioè tutti i dati dell'impianto riguardanti la marca, la dimensione e il diametro del, dell'impianto. Ecco, non so se c'è ancora Franco in Lina, eh, mi pare di aver capito che eh, avesse fatto l'impianto vent'anni fa, fa e adesso iniziava a avere dei problemi allora mi chiedevo beh 20 anni credo che sia un, insomma, un buon io, io ho degli impianti e <ride> spero di arrivare ai vent'anni perché non, non so quanto mi reggono allora ad oggi gli studi in realtà danno una sopravvivenza implantare del 98% già a 15, a 15 anni quindi ah, 15. Stiamo, sì, sì, sì, sì, insomma, stiamo andando, insomma bene. è già andato sì, sì, sì, sì, ecco sì. ma in questo caso mh, ecco se si se balla o mm -hmm. dopo vent'anni si muove un impianto probabilmente non regge più nella... Nell'osso, mi chiedevo, eh, si può rimettere sempre lo stesso impianto o bisogna rifare qualcosa di diverso? Allora, gli impianti si ammalano di, per implantite invece che parodontite, oh. che parodontite, così come i denti, perché la, la parodontite è comunque una malattia dell'osso e dei tessuti che sono intorno al dente o all'impianto. Eh, quindi se non vengono effettuati controlli, pulizie e, con e cure del caso, possono comunque essere persi. Nessun problema nel caso, si va a estrarre, a, pe, a togliere l'impianto e posizionarne uno nuovo eventualmente. Allora? Eh, questa è un'immagine per esempio di un caso in cui c'è stata una perdita d'osso ah, ecco. intorno all'impianto, una radiografia eh, e quindi l'osso è venuto a perdersi, si sarà formata una tasca. Quindi lì si può comunque andare a tamponare via in modo da riviocare dipende dalla situazione dipende o si vanno situazione. a fare degli interventi di rigenerazione ossea oppure si estrae l'impianto allora eh, abbiamo una telefonata pronto pronto Senti, io ho preso il numero qui per televisione no? Ah, buongiorno sì. su canale 7 siamo noi eh, eh, ha bisogno, ha bisogno di, di parlare con la dottoressa? Sì. allora come si chiama intanto di nome di battesimo io so. mi chiamo Rastante Gaetana secondo me ho dei problemi seri i vostro denti allora Gaetana faccio la domanda sì. allora. c'è qui la dottoressa che la sta ascoltando perché io so, ho, ho fatto due dentiere però mi cadono sempre giù e le dentiere non mi sta su uh -huh. e io volevo se c'era uno studio da voi altri, per, per poter venire a vedere cosa si può fare quanto tempo fa le ha fatte le dentiere, signora Gattina? Eh, l'ho ho fatte da te, Prima le ho fatte da un altro dentista, no? sono andato da un altro. Dice che la bocca si deve abituare, ma io metto sempre la coda e che i denti mi cadono sempre. Dice che mi manca l'osso. Allora, è, è vero che le protesi mobili totale, eh, totali possono avere dei, dei problemi per quello che è la tenuta. Ma poi sono... non stanno neanche 5 minuti, dottoressa. Eh, ma mm. perché. Eh? Purtroppo soprattutto per quello che riguarda quella inferiore eh, spesso se eh, uno è stato per tanto tempo senza denti l'osso un pochettino è vero si ritira e quindi eh, ho meno superficie di appoggio e che mi faccia che mi tenga su quella che è la protesi però questo non è un problema eh, in assoluto per quello che possono essere l'utilizzo delle protesi nel senso che um, si possono posizionare eventualmente degli impianti a cui agganciare la, eh, la sua protesi. Anche laddove eh, osso sia poco presente, questo deve essere verificato tramite una TAC tridimensionale, eh, se ne può sempre aggiungere o comunque effettuare degli interventi, degli innesti di osso che poi ci permetteranno di posizionare degli impianti sia sopra che sotto. Di conseguenza eh, questo ci permetterà di dare una maggiore ritenzione, un maggiore aggancio al, alle protesi. Va bene, ringraziamo la nostra telespettatrice, poi insomma di, di professionisti bravi ce n'è in giro, io non so gli impegni della dottoressa Carpegna, non so se eventualmente eh, ci, ci dà l'ok okay per dopo la trasmissione richiamarci e, diamo, e forniremo il numero per magari un consulto, ma questo al di fuori di questa nostra trasmissione, dunque piuttosto la signora Gaetana se volesse chiamare dopo le le tre, al limite, insomma, gli daremo il numero per, per vedere cosa si può fare. Insomma. Assolutamente. Allora abbiamo, ah sì, il numero è peraltro 011 260 4444, è sempre il numero di rete 7, la dottoressa Carpegna gentilmente ci, ci lascia il suo numero, certo. dunque possiamo girarlo a chi ne avesse bisogno. Allora, eh, ecco qua, la regia anticipato, c'è un messaggio buongiorno 25 anni e a 10 12 anni parecchie otturazioni sono state aggiustate con l'uso del mercurio devo preoccuparmi per quanto riguarda la salute allora, le ottur una volta sì, utilizzava Beh, si utilizzava molto le otturazioni in amalgama, uh, le otturazioni in amalgama uh, non comportano un danno a livello uh, della salute sistemica dei, dei pazienti in pazienti sani, possono essere rimosse nel momento in cui dovessero uh, cariarsi nuovamente i, i denti o per motivi estetici eventualmente se non, non di proprio gusto sostituite con resina composita quindi dello stesso colore del, del dente l'unica accortezza è che devono essere eh, rimosse tramite delle, una procedura particolare, l'uso di questo foglio verde che vediamo in immagine, che è, una, che è chiamata diga dentale, poi per ridurre quello che è l'ingestione da parte del, del paziente del, dei trucioli della polvere di mercurio e, eh, e ovviamente devono essere utilizzati degli aspiratori eh, durante la, la rimozione, quindi non, non ci sono danni per la salute. Se mi consente poi il parallelismo, è, è come, come questa foto, come se fosse ieri e oggi, insomma, sì. quello era quello che si usava. Esatto, che ad oggi no? non si usa più l'amalgama, allora sì. ovviamente. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, io ho telefonato prima perché gli ho detto che ho fatto bene ah. il ma lo, lo stanno su. Sì. E anche 5 minuti la colla non viene quando gli dente. Sì. Io volevo, se voi altro levato lo studio prende un appuntamento eh, sì, e sì, ven ven venire sì. a vedere cosa si potrebbe fare allora signora eh, io, non so se non probabilmente non ha visto la... telefoni allo 011 260 4444 che è il nostro numero eh, di centralino e le sarà dato il numero della dottoressa che ha consentito a, insomma, a vedere un attimo la sua situazione quindi però deve chiamare dopo le tre signora allora eh, speriamo che almeno al telefono abbia capito, evidentemente non era davanti uno schermo. Diciamo, non, non si usano più eh, per no, cosa? La... motivi estetici? Sia per motivi estetici, sia perché in realtà poi nel, il problema della, delle amalgame, di quello che è il danno poi effettivo nella salute, erano i, i vapori e le polvere di, di mercurio che venivano rilasciati mentre venivano effettuate le... Mh, le otturazioni, quindi poi il danno effettivo era quasi più per gli operatori che per i pazienti a cui venivano, venivano effettuate le otturazioni. E, e quindi non c'è più indicazione, anzi c'è la controindicazione all'uso dell'amalgama dell dentale proprio a livello, a livello europeo, pertanto no, non, non sono più utilizzate. Va bene, allora 011 06 00 7741 per le chiamate, 348 80 42 54 per sms, e WhatsApp, ah, era, eravamo rimasti fermi sulle regole ecco, dello spazzolare fuori, fuori casa. Ci sono alcune accortezze in realtà che uno può utilizzare nel momento in cui non ha la possibilità di eh, lavare i denti con spazzolino e dentifricio, che è ovviamente è la soluzione che eh, è preferibile quando uno, eh, quando uno ha la possibilità. Ci sono degli spray, per esempio, che eh, riducono il pH acido della, della bocca e questo permettono la riduzione della, della formazione appunto, di, di carie nel, nel tempo. E' eh, preferibile magari terminare il pasto con eh, verdure crude o fibrose che quindi eh, durante, tramite la masticazione consentono anche un po' un'autodetersione di quello che sono le, le superfici dentali portarsi dietro eventualmente il filo interdentale da, da passare alla, alla fine del, del pasto e che occupa meno spazio rispetto a quello che potrebbe essere spazzolino e dentifricio e, oppure se proprio non, non c'è la possibilità utilizzare un, magari l'utilizzo di chewing gum o come senza zucchero che però non devono essere masticate per più di qualche minuto, non deve essere poi ovviamente un'abitudine un nella masticazione perché sennò no ritorniamo a una tensione muscolare e a uno stress muscolare che può portare alla, poi al bruxismo e al serramento. Questo per esempio è uno spray che si trova in, in farmacia che eh, può essere utilizzato oh, a fine pasto per ridurre il pH mm. acido della bocca. Ah, bene, allora eh, non ho capito se c'è una, telefon una telefonata, allora sì, andiamo a sentire chi è con noi. Pronto? Pronto, io sono la signora di prima che l'ho telefonato, Signor che ci ho <ride> Ma come, come fa a trovare sempre la linea? signora? Deve, deve fare un numero. Signora, questa è una televisione, è, una, è uno studio televisivo. Quindi telefoni a questo numero che vedi in sovraimpressione, 011-260-4444, che è sempre uno studio televisivo, e le sarà fornito il numero a parte della dottoressa, che non lavora qua perché... È... Potrebbe essere un'idea, dottoressa. Posso fornire le visite in diretta direttamente? <ride> Potremmo fare come? delle visite in diretta, una, una nuova no frontiera di televisione. Come i programmi americani, facciamo la visita in diretta direttamente. Adesso, Adesso studiamo una nuova forma. Esatto, al posto dello, dello studio televisivo con telecamere, mettiamo insomma mettiamo un controno, riunito e una... facciamo venire i pazienti in studio <ride> e offrire le consulenze. Va bene. Siamo una nuova frontiera. Allora eh, c'è una telefonata, ho quasi paura. <ride> <ride> Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, senta, io volevo sapere una cosa dalla dottoressa molto bella e gentile. Io chiamo da, dalla Val d'Aosta, sì. mi chiamo Floriana. Floriana. e Volevo chiederle, dottoressa. Sì, io ho innanzitutto più di 70 anni, ho dei bei denti gialli, uh -huh. veramente, che proprio mio, ogni volta che mi lavo. <ride> e in più le dirò che io mi sono informata chiaramente poi i miei dentisti vado a farmi la mia pulizia dei denti esatto. e tutto e mi hanno detto che siccome io ho due impianti e, eh, laterali e poi sopra ho comunque denti rivestiti è impossibile sbiancarli li devo tenere gialli allora. In realtà è vero che le, la ceramica degli, degli impianti, delle capsule o uh, dei rivestimenti non può essere uh, sbiancata, può essere solo lucidata eventualmente. Ah. La, invece i suoi denti naturali su quelli invece si può andare tranquillamente ad agire eh, con, eh, ecco. con uno sbiancamento eh, purtroppo ecco. le, le superfici eh. in ceramica o in zirconia o in, ecco. um, o in composito eh. possono essere sostituite ma non sbiancate dai, compo dai composti che abbiamo per lo sbiancamento Eh, ecco, eh, vede, io purtroppo dei, i miei sono solo quelli inferiori, eh, anzi neanche tutti quelli sopra purtroppo, come ho detto prima, e ci sono o, pro, o impianti o io, Quindi niente, allora in poche parole, vabbè, continuo a tenermi di cominciare. Eventualmente possono essere, possono essere sostituite le, le corone su, sugli impianti ah, o ecco. i ah, rendendoli tutti quanti di un colore più, più chiaro. Ah, ecco, praticamente rifarli, rifarmi un po' la sì. bocca, diciamo. Si può fare eventualmente, quella è un'opzione. Sì. Ecco, ho capito. Benissimo, grazie dottore. Ci mancherebbe, molto buona giornata. Eh, grazie no. anche alla la trasmissione. Ringraziamo mille. la nostra telespettatrice della Valle d'Aosta. Stavo pensando nel frattempo, perché se tanto mi da tanto, mm -hmm. un impianto, eh, il, cioè il colore di un impianto mm -hmm. viene insomma, deciso sulla base degli altri denti, sì. se poi sbianco i denti rimane la differenza Realmente. con i bianchi. Può, può capitare, generalmente sì, però ovviamente si tende ad andare sempre sui colori più chiari possibili o pazienti che hanno magari denti molto pigmentati magari effettuano uno sbiancamento prima di fare le corone definitive, se ha una richiesta estetica alta. Quindi Perché una... tanto poi si, insomma, si, si colora un po' anche la... No, si va a fare prima lo sbiancamento, quindi ottenendo un colore più chiaro per tutti quanti i denti e poi il nuovo dente dell'impianto si va ad adattare al colore ottenuto con lo sbiancamento. Ecco. Allora, abbiamo una telefonata? Pronto? Pronto? Siamo un po' in ritardo. Signora, azzeri il volume del televisore. Parla e sente esclusivamente dal telefono. Pronto? Pronto, sono il ecco. catalano Pietro. Allora, Pietro, azzeri il volume del televisore perché se sta, sta ascoltando noi dalla, dallo schermo, ci mette una vita Parliamo tranquillamente dal telefono. Allora, diamo il tempo al nostro telespettatore di, no, ho la linea. Eh, era da azzerare il televisore, <ride> non il telefono, speriamo. <ride> Vediamo poi, intanto abbiamo un'altra telefonata, dottoressa. Pronto? Pronto. Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Devora, chiamo da Richelino. Allora, Devora, faccia Deborah. pure la domanda, buongiorno. <ride> buongiorno. Senta, ho una bimba di 9 anni, quasi 10 che ha delle macchie eh, bianche uh -huh. sugli incisivi, Sì. ha un paio di macchiette bianche sugli incisivi e non c'è niente da fare, non è stato evidente denti ha il suo colore insomma, leggermente più scuro, uh -huh. quindi non ci sarebbe nulla da fare, nessun trattamento qualcosa. Allora, può essere una demineralizzazione del, dello smalto, ce l'ha solo sugli incisivi o anche sui primi molari? No, solo sugli, solo sugli incisivi. Allora, quello che potrebbe essere utilizzato è quello che potrebbe essere appunto una, una demineralizzazione del, dello smalto uh, genetica che quindi si è, eh, è formata durante la crescita. Il tanto che il dente non, non si consuma, non si carica in quella zona, non c'è indicazione alla, sostituzione, cioè alla rimozione della zona più bianca con, effettuando un'otturazione estetica dello stesso colore del resto del dente. Esiste la possibilità, volendo, di fare delle micro infiltrazioni di, eh, di resina composta che non vanno a eh, rovinare il dente né a consumarlo o a braderlo che eh, aiutano per quello che è l'effetto ottico eh, a um, ridurre questo effetto gessoso bianco sul, uh, sugli incisivi. Quindi quello può essere effettuato, sono dei trattamenti che viene chiamato microinfiltrazione. Ok, perfetto. Va bene. Fantastico. Niente. Ci ah, manca buona giornata. la nostra telespettatrice, dunque per, ci possono essere, queste, ecco, l'avevamo visto con la regia, delle, sì. queste macchioline bianche, quindi è un effetto della demineralizzazione. demineralizzazione. Ah. Chiedevo se fosse anche sugli altri elementi perché esiste proprio una situazione che si chiama MIH, che, viene, che è tipica dei bambini e si forma sui primi incisivi e sui primi molari. Telefonata. Pronto? Pronto, sono al catalano Pietro. Ah, eccoci Ciao. qua, Pietro. Faccia pure la domanda. Eh, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Niente, sono già due anni che fanno talle e cucino. Adesso a febbraio devo andare di nuovo, ma mi devono mettere ancora il perno. Ancora non hanno finito queste vita gente 96 turisti. E ancora non sono riuscite a mettere il mio dentro, spesso per 10.000 euro e ancora sono dietro ancora. E, la e qual è la domanda? Troppo tempo? Eh, la, la domanda è che questo qui è ancora o solo delle, delle tante, farla capire oppure faccio da cavio, non capisco io e loro allora mi devono stare tranquilli che mai, mi dovrebbero mettere di nuovo la dentiera nuova perché quella vecchia si rompevano i denti continuamente quelle che mi avevano messo fisso i quattro penne sopra e i quattro penne sotto Ok quindi soluzione con degli impianti Purtroppo in questi casi è un po' difficile aiutarla a distanza, quindi ci possono essere delle complicazioni durante gli interventi, eh, però è bene che ci sia ovviamente una relazione, una, deve rapportarsi col, col medico che l'ha presa in cura e che ha effettuato il, il trattamento. Non, non è possibile tramite eh, su, una telefonata. Su due piedi così, così senza, senza sapere. Purtroppo dottoressa, quello, che, quello che, che forse non... Non, non percepiscono i telespettatori e che magari anche noi stessi a volte facciamo fatica a capire uh, uno stesso intervento mm -hmm. su due persone diverse uno perfetto l'altro inizia uh, iniziano a esserci problemi insomma ogni persona insomma, Ci sono tantissime, tantissime variabili le tecniche uh, già le tecniche sono di esistono tecniche diverse per effettuare uh, la cura di uno stesso problema e, mm. Di conseguenza c'è cioè la variabile dell'operatore, la variabile della tecnica, la variabile del paziente e la variabile delle, della cura che ha il paziente successivamente al, al trattamento. Quindi ovviamente ogni situazione è a sé stante. Sì, io addirittura davo per scontato lo stesso operatore, la stessa tecnica, tutto cambia il paziente e cambiano cambiare, i risultati. Può cambiare, nella maggior parte dei casi no, ma ovviamente una percentuale sì può cambiare, assolutamente. Allora, qua la regia, cioè il filo interdentale è, è giusto, è corretto come, si, come lo sta utilizzando la nostra Pot modella in foto? Potrebbe essere in realtà anche una maniera, così non è la posizione più comoda in cui indicare di passarlo, però può essere sicuramente una... Ecco perché, una dottoressa... Ma per una questione di ergonomia principalmente, mm. nel senso che il filo deve essere, uh, per avere una maggiore ergonomia, arrotolato su, uh, le, sul, sui, medie, sui, medie. sui medie, sulle dita medie e poi viene tenuto in tensione tra pollice e indice, indice e viene mosso uh, quindi poi sul, sui denti tramite le, le due dita. Allora, um, abbiamo una telefonata rapidissimi, pronto? Finito, finito. Sono io di nuovo, Catalano Pietro? Sì. No. Eh, allora, Pietro, non so se ha sentito, purtroppo eh, così su due piedi bisognerebbe vedere la sua, insomma, tutta la, la sua s, il suo stato sì. di salute, la sua situazione della bocca. È eh, chiaro che insomma fa un po' dà un po' fastidio. Dice, ma se, sembra una cavia. Diceva prima, purtroppo è un po' difficile darle una, un consulto così telefonico su una, delle cure che, che ha in atto. Eh, purtroppo è così. Allora, siamo al termine tra l'altro del nostro appuntamento. Che è volato, dottoressa? Sì. Abbiamo avuto insomma molte, molte telefonate oggi. Abbiamo avuto la nostra telespettatrice. Che spero che abbia capito dopo le tre di richiamare, che, il insomma. da chiamare, eh, però ci ha dato una bella idea sul, sul futuro della nostra il trasmissione il prossimo format vale. televisivo. Allora. Io ringrazio per essere stato qui con me eh, in studio la dottoressa Giorgia Carpegna, grazie. grazie voi. Ricordiamo, Giorgia Carpegna odontoiatra in Torino. Allora, grazie dottoressa. Io invece eh, congedo i miei telespettatori e chiudo la trasmissione ricordandovi gli appuntamenti quotidiani con Buongiorno Dottore. Quindi sempre a stessa ora, tutti i giorni. Linea alla regia, arrivederci a presto.